Adolf Hitler nasce in Austria nel 1889 in una cittadina di confine, Braunau, che un tempo apparteneva alla Germania, cosa che a Hitler sembrerà poi un segno del destino. Nasce in una famiglia relativamente agiata, ma il padre, che è un impiegato bavarese della dogana austriaca, è severissimo e dispotico con i figli. Al contrario, la madre, che ha più di vent'anni meno, ha un carattere mite e remissivo. E quando, dopo la morte del padre, Hitler glielo chiede, accondiscende a farlo iscrivere all'Accademia delle Belle Arti di Vienna, finanziandogli il viaggio e il soggiorno. Qui però Hitler viene respinto una prima volta nel 1907 all'esame di ammissione, risultando insufficiente proprio alla prova di disegno, e una seconda e definitiva volta l'anno dopo, quando non riesce nemmeno ad essere ammesso a sostenere l'esame preliminare proprio per scarsa attitudine. Gli viene consigliato di dedicarsi all'architettura, ma non possiede il titolo di studio necessario per iscriversi all'università. Per questo, caduta ogni illusione di poter seguire gli studi di arte e di architettura, diventerà decoratore e pittore. Rimane comunque a Vienna dal 1908 al 1913 ed è qui che inizia ad avvicinarsi all'antisemitismo, un'ossessione che dominerà la sua vita e diventerà la chiave di molte delle sue azioni successive. A Vienna Hitler vive anni di relativa oscurità, dedicandosi intensamente alla lettura, come lui stesso dirà, nella Mein Kampf. Nel 1913 però si sposta a Monaco di Baviera, essenzialmente per evitare di prestare servizio militare nell'esercito austro-ungarico. Nonostante questo, quando viene bloccato dalla polizia e si deve per forza presentare al distretto militare di Salisburgo per la visita di leva, i medici militari lo giudicano in idoneo e lo mandano a casa riformato perché gracile nel fisico, denutrito e mal ridotto nell'intero aspetto. Questo gli dà molto fastidio al punto tale che eh, due giorni dopo che la Germania ha dichiarato guerra alla Russia Hitler chiede di essere arruolato volontario nonostante non sia eh, di nascita eh, tedesca e oltretutto in quel momento sia anche privo ufficialmente di fissa dimora. La richiesta di Hitler viene accolta e a 25 anni Hitler entra nella prima guerra mondiale. Durante la guerra Hitler acquisisce un appassionato patriottismo tedesco anche se appunto non è cittadino dell'impero tedesco. Viene ferito nella battaglia della Somme e alla fine della guerra si trova ricoverato in ospedale eh, apprendendo eh, come uno shock la notizia della sconfitta tedesca e convincendosi che la catastrofe militare si doveva attribuire al tradimento interno dei marxisti e appunto degli ebrei. In questo momento Hitler fa parte della schiera dei reduci inattivi, immiseriti e difficilmente inseribili nel contesto della vita civile. Ed è in questo momento che in Germania viene proclamata la Repubblica di Weimar, costituita appunto dopo l'abbattimento della monarchia. Hitler entra nel 1919 nel eh, Partito Tedesco dei Lavoratori, ma eh, lo trasformerà lui stesso poi nel eh, Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, eh, del quale diventerà un vero e proprio leader è il partito che già a quei tempi veniva conosciuto come partito nazista. Quelli sono gli anni difficili del 1921 e 22, quando i primi nuclei nazisti agiscono in Germania esattamente come le squadre fasciste agiscono in Italia. Animati dal nazionalismo e dall'odio per i socialisti e i comunisti, i nazisti si organizzano in gruppi di picchiatori e attaccano le sedi dei gruppi socialisti, i loro giornali, i sindacati e gli scioperanti eh, di sinistra. Molti nazisti sono ex militari o appartenenti ai Freikorps, cioè i corpi franchi che già avevano sventato un tentativo di colpo di Stato comunista qualche anno prima. Nel 1923, in un momento di forte incertezza politica, i nazisti tentano un colpo di Stato. La sera dell'8 novembre, in questa grande birreria di Monaco, di Baviera, mentre un capo del governo sta parlando da circa mezz'ora dinanzi a quasi 3.000 persone, Hitler irrompe nella sala e dichiara la nascita di un nuovo governo. È quello che viene comunemente ricordato come push, cioè appunto colpo di Stato di Monaco. I nazisti sono affiancati da unità paramilitari armate, i reparti d'assalto, le SA, ancora più organizzate delle squadre fasciste e guidate da Ernst Romm. Anche se inizialmente il colpo di Stato sembra riuscito, in realtà il giorno dopo viene fermato dalla polizia, il partito nazionalsocialista viene messo fuori legge, i principali capi nazisti vengono arrestati e incarcerati. Tra loro c'è appunto Adolf Hitler che verrà condannato a 5 anni ma ne sconterà soltanto eh, meno di uno. In carcere decide di scrivere un'autobiografia per spiegare i principi e gli obiettivi che animavano i nazisti. Il suo libro si chiama Mein Kampf, cioè letteralmente la mia battaglia e vuole indicare la via per il trionfo della nazione tedesca. Ed è proprio già in questo libro che il nazismo definisce fin dall'inizio quasi tutte le sue linee direttrici, cioè le teorie hitleriane. Vediamole una alla volta. Secondo Hitler ogni popolo ha delle caratteristiche razziali specifiche che si dimostrano nell'aspetto esteriore e nel comportamento. Eh, bisogna dire che questa non era un'idea di Hitler, ma eh, apparteneva a delle eh, pubblicazioni scientifiche o pseudoscientifiche molto in voga all'inizio del Novecento. Secondo questa tesi esistevano intanto una razza ariana. Poi nell'Europa dell'Est una razza slava, una razza semitica e così via. Hitler sosteneva che la razza ariana era la migliore, era superiore alle altre e per difendere questa sua superiorità aveva il diritto di estirpare le altre razze. Da qui viene il secondo punto, cioè bisognava liberarsi dei tedeschi di razza ebraica che sostanzialmente coincidevano con quei tedeschi che avevano o la religione o l'ascendenza familiare ebraica. Perché? Perché non erano davvero tedeschi ma erano individui considerati biologicamente diversi e eh, ovviamente eh, inferiori. Il terzo punto riguarda l'abbattimento della Repubblica di Weimar perché è sostenuta, secondo Hitler, dai comunisti e dagli ebrei tedeschi. Il quarto punto riguardava invece la politica estera. Secondo ITER bisognava infatti prepararsi alla guerra contro la Francia e contro la Russia, intanto per vendicarsi degli accordi di Versailles e poi per recuperare per la Germania quello spazio vitale che veniva considerato necessario per espandere la superiorità della razza ariana. Questa è la situazione nel 1929, l'anno di inizio della crisi finanziaria americana che eh, segna anche l'inizio di una grande crisi economica in Germania. Infatti l'industria tedesca che si stava riprendendo vede che con la crisi molti privati investitori americani ritirano il loro capitale dalla Germania e il paese si ritrova all'improvviso in eh, grave difficoltà. Eh, la crisi del 1930 è soprattutto una crisi finanziaria ma è anche una crisi occupazionale. Eh, dal punto di vista finanziario molte banche falliscono, ma anche le fabbriche sono costrette a chiudere perché molte di esse non riuscivano più ad ottenere dalle banche il credito necessario alle loro attività. Numerosi operai, ma anche gli impiegati, gli appartenenti a un ceto medio che aveva appena iniziato a riprendersi, eh, rimangono disoccupati con dei numeri elevatissimi. Nel 1930 i disoccupati erano 5 milioni e due anni dopo erano già arrivati a 7 milioni, il che significa un quarto della eh, forza lavoro. Il 1930 è anche l'anno in cui la Germania va alle elezioni. Bisogna infatti decidere chi porterà il paese oltre la crisi eh, appena cominciata. Eh, dopo queste elezioni la maggioranza, che però è solo una maggioranza relativa, va al partito eh, cattolico di centro, eh, proprio perché ottiene solo una maggioranza relativa questo partito per poter governare ha bisogno di allearsi con altri partiti, per esempio con i comunisti, eh, oppure con i nazisti o anche con i socialdemocratici. Il problema è che eh, comunisti e nazisti non vogliono cedere, eh, non sono disposti a compromessi sulle loro idee, sui loro temi e quindi non appoggiano i cattolici, mentre da parte loro i socialdemocratici offrono un appoggio molto limitato, di conseguenza il governo non ha la maggioranza, non ha, si dice, i numeri in Parlamento per avviare le riforme radicali necessarie per il Paese ecco la debolezza di questo governo insieme alla crisi economica in atto che abbiamo appena visto favoriscono i nazisti che... Dichiarano il disprezzo per il capitalismo e per la democrazia che regge questo capitalismo, attirando così le simpatie di operai e disoccupati. Dall'altra parte, ai benestanti, agli industriali e ai borghesi di città, i nazisti offrivano la ferocia delle SA, come abbiamo visto, e anche delle SS contro gli operai e i movimenti politici di sinistra. In più, a tutti i tedeschi, il nazismo prospettava anche una grandezza geopolitica della Germania come unica via di uscita dai problemi economici. E infine individuava anche un nemico comune, un capro espiatorio interno al paese, che erano gli ebrei. Hitler nel 1932 non ha nemmeno il bisogno di un colpo di Stato per arrivare al potere. Il Parlamento infatti viene sciolto, si fanno nuove elezioni e i nazisti ottengono ben 230 seggi, il che significa più del doppio rispetto a due anni prima. Eh, la loro propaganda, basata sull'esigenza di un governo forte, per una Germania forte, ha quindi convinto moltissimi tedeschi. Hitler si candida alla presidenza della Repubblica e prende circa 13 milioni di voti, che è un'enormità, una vera enormità per un leader che si presentava come ultra estremista. Tuttavia non vince. Il vecchio generale von Hindenburg, eroe della Prima Guerra Mondiale, ebbe più voti di lui e diventa presidente della Repubblica. Tuttavia il successo di Hitler arriva subito dopo. Nel 1933... Hindenburg, pressato dall'opinione pubblica e dal Parlamento, lo nomina cancelliere, incaricandolo di formare un nuovo governo. Con Hitler eh, al potere, la democrazia eh, dura eh, praticamente meno di 30 giorni, perché come cancelliere prende alcuni provvedimenti che portano il paese verso la dittatura. Per prima cosa scioglie immediatamente il Parlamento e eh, indice nuove elezioni. Eh, nel febbraio di quell'anno accade poi che il palazzo stesso del Parlamento, cioè il palazzo del Reichstag, viene dato alle fiamme dai gnoti. I nazisti però colgono l'occasione per accusare i comunisti dell'incendio e addirittura di un tentativo di colpo di Stato, la gente che aveva paura, era intimorita dai comunisti, dà credito ai nazisti. A questo punto il presidente von Hindenburg firma immediatamente un decreto che abolisce la maggior parte dei diritti civili che erano garantiti dalla Repubblica di Weimar. Eh, molte persone, soprattutto comunisti, vengono arrestati perché considerati corresponsabili dell'incendio. A questo punto, alle successive elezioni, i nazisti ottengono una enorme maggioranza parlamentare, addirittura eh, il nuovo Parlamento rinuncia spontaneamente alla propria sovranità e concede al governo di Hitler ogni potere legislativo e il diritto di modificare la Costituzione, siamo quindi ormai alle soglie dello Stato totalitario.